Secondo una news del Ministero del MIUR del 12 novembre 2016, per poter utilizzare la carta del docente, quella del bonus dei 500 euro, è necessario crearsi un'identità digitale SPID. Questa identità digitale SPID ci permetterà poi di dialogare con la pubblica amministrazione e ottenere anche altri servizi, quindi non è... Eh, limitata la sua utilità al, um, al discorso della carta del docente. Per ottenere l'identità digitale ci richiamo sul sito speed.gov.id e clicchiamo poi su richiedi speed. Uh, ci sono al momento quattro enti accreditati per... Um, richiedere lo speed, post italiane, Sielt, Team e InfoCert. In questo tutorial vediamo come funziona con Poste ID. Clicchiamo quindi su Poste ID eh, e poi su questo link. Eh, arriviamo sul sito di Poste ID e vediamo che qui ci sono una serie di opzioni, se non siete in possesso, non, non corrispondete a nessuno di questi profili, quindi non avete l'app Post ID, non avete il, il cellulare certificato con Post ID, non avete il banco posta, la vostra carta nazionale di servizio, la vostra carta d'identità, non sono elettroniche oppure lo sono ma non sono state attivate per questo servizio e non avete la firma digitale, cliccate sull'ultima opzione. Um, vi si apre, e adesso lo vediamo meglio su uh, queste slide. Vi si apre. Uh la procedura e dovrete iniziare a compilare vi saranno richieste una serie di cose è utile tenere a portata di mano oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale l'indirizzo email, e poi mh, dovremo accedere alla nostra casella alla nostra mailbox ci chiederanno una password tra gli 8 e i 16 caratteri con maiuscole e minuscole almeno un carattere numerico almeno un carattere speciale e qui non l'ho scritto ma non, sarà una password che non dovrà contenere due caratteri identici consecutivi, quindi niente doppie, il numero di cellulare, ci serve anche tenere il cellulare a portata di mano, un documento di identità, l'indirizzo di domicilio, compreso il CAP, un file che contenga l'immagine eh, del davanti dei di due nostri documenti, quali? Il documento d'identità e la tessera sanitaria o il codice fiscale, entrambi sullo stesso file, quindi può essere una foto o uno scanner e un secondo file che contenga il retro di questi due documenti. Quando avete tutto a portata di mano potete iniziare a compilare tutto quanto. La prima schermata sono dati anagrafici e cliccate su prosegui quando siete arrivati in fondo. Eh, vi si chiede di inserire un indirizzo email che sarà eh, quello che poi diventerà il vostro nome utente. Appena cliccate su questo campo eh, vi si apre questa eh, schermata praticamente vi chiedono di confermare l'indirizzo mail che avete appena, cliccato, appena inserito cliccate su prosegui e andrete a. vi si apre la richiesta di un campo dove dovrete inserire il codice numerico che vi sarà stato inviato in automatico all'indirizzo mail al quale, eh, che avete appena inserito nel campo sopra inserite il campo il, scusate, il codice numerico che avete ricevuto via mail, cliccate su conferma subito dopo. Eh, vi chiedono di eh, inserire la password con le caratteristiche che abbiamo visto prima, la confermate. Qui mh, troverete eh, in questo campo precompilato lo stesso indirizzo mail che avrete inserito qui, quello che userete come nome utente. Potrete cambiarlo se vorrete per usarla come email di contatto, altrimenti lasciate la stessa email. E qui inserite il numero di cellulare. Appena inserite il numero di cellulare eh, vi arriverà un sms con all'interno eh, un altro codice numerico che dovrete inserire in questo campo confermate dopodiché eh, dovrete compilare eh, questi campi relativi, relativi al vostro documento di identità e fatto questo il passaggio successivo è compilare i campi relativi al vostro indirizzo di domicilio Dovrete poi selezionare il livello di sicurezza sia a livello 1 che il livello 2. A livello 1 corrisponde un'unica opzione, perciò basta selezionare questa, nome utente password. Il livello 2 di sicurezza dovrete scegliere se ehm, selezionare nome utente password più l'app di PostID altrimenti nome utente e password se non avete l'app più sms sul cellulare certificato sul, cioè sul ce numero di cellulare che avete inserito nella schermata precedente una volta che avete scelto il livello di sicurezza 2 vi chiedono eh, quale opzione tra queste due mh, preferite per identificarvi, cioè per concludere poi tutta questa procedura per ottenere l'identità digitale Speed che vede questa prima fase online ma poi deve essere conclusa in, eh, in un secondo momento. E dovete selezionare se preferite andare di persona presso un ufficio postale oppure se preferite che un impiegato dell'ufficio postale venga a domicilio da voi, cioè quindi venga a casa vostra, e in questo caso non è gratuito, ma costa 14,5 euro. Scelta questa cosa. Uh, dovete caricare i due file di cui vi ho parlato all'inizio, quello con il fronte dei due documenti e quello con il retro dei due documenti. Cliccando su Seleziona file si apre una finestra di navigazione all'interno del dispositivo del computer che state utilizzando. Selezionate il file e caricate. Nel caso in cui non abbiate la possibilità di caricare le immagini dei vostri documenti selezionate questa casella e in questo caso però non potrete poi concludere la procedura presso un ufficio postale eh, qualsiasi, ma eh, dovrete andare a guardare eh, che sia un ufficio postale con sala consulenza. Uh, infine, e qua siamo proprio alla fine, dovrete selezionare queste due caselle nelle condizioni generali di servizio per permettere a poste ID, di trattare i vostri dati ai fini di erogarvi il servizio che state richiedendo mentre nella pagina successiva potrete liberamente scegliere accetto o non accetto per queste quattro voci eh, riguardo al consenso privacy infine eh, qui in fondo dovete inserire la password eh, quella famosa degli otto caratteri eccetera che avete mh, ehm, che avevate scelto nelle schermate precedenti, che avevate inserito nella schermata precedente, confermate e a questo punto la procedura, la parte online della procedura si è conclusa e ehm, riceverete alla vostra mail, ehm, nel, al vostro indirizzo mail, una mail di conferma all'interno della quale ci sarà un numero che è il numero pratica, il codice pratica e con questo numero che trovate nella mail, più tutti i vostri documenti di identità, la tessera sanitaria, eccetera, dovrete recarvi, se avete scelto questa opzione, presso un ufficio postale. Qui c'è un numero verde per prendere appuntamento oppure vi recate direttamente all'ufficio postale eh, per prendere appuntamento e se siete fortunati, non lo so, magari eh, potete concludere immediatamente quali sono gli uffici postali abilitati se noi torniamo indietro sul sito eh, qui di post ID troviamo un link qua sotto cerca gli uffici postali attivi si apre una mappa e qui nel campo cerca inserite o il cap o l'indirizzo eh, che vi interessa per esempio Cernusco cerchiamo gli uffici e come vedrete, gli uffici abilitati in realtà poi sono a Cernusco già ce ne sono due. Se cliccate sul segnalino verde, vi, viene, vi si apre la finestrella con um, l'indirizzo, il numero di telefono e tutto quanto. Tutto qui.